iniziare lo streaming sta per iniziare quindi non mi sono potuto la foto all'inizio perché corrego il titolo del video andiamo bene è già una segnale di quello che che vi volevo dire tanto ha scelto la, la copertina del youtube ha scelto da solo la copertina del canale però è una segnale che intanto vengo tagliato è una segnale di quanto vi volevo trasmettere quindi mi sembra molto rivelatore questo qua eh, vediamo scusatemi se dal cellulare non ho potuto testiera nel video perché allora, mettiamo gli hashtag in annuncio, chiusura, social network. Google Plus toccherà. android yes. mettiamo gli hashtag e i tag molti di noi ci hanno dedicato anni quindi perdonate questo disagio ma ne stiamo sentendo delle belle dicevo poi impostazioni notizie politica chiaramente vediamo un po mi chiedo Scusa di tutte queste disturbo di, di, di stare un po a programmare il video ma è così sto quasi a 900 video nel mio canale qua e ci dedichiamo subito ecco qua allora anche col computer quindi apro questi qua allora dicevo purtroppo ho dovuto eh, voi saltate il video no voi che mi seguite o oh, voi che mi seguite allora inizio da zero perché il mio cellulare mi ha creato dei problemi care amiche ed amici Eccomi di nuovo a ritrattare lo stesso argomento. Lo so che nel video di ieri che ho fatto fuori casa vi ho detto che se non ricevevo sufficienti commentari trattavo di un altro argomento. Ma visto che ho avuto dei miei problemi col cellulare Android che non usavo da più di una settimana, allora mi è venuto in mente una cosa: un momento, occhio, gente. Che stanno chiudendo google plus che fa parte del gruppo google e voi mi direte bella scoperta già lo sapevamo ma una cosa è che del gruppo google fanno parte anche questo youtube col quale mi sto filmando e che mi ha dato dal cellulare dei problemi per esempio non ha caricato l'anteprima non è che adesso si scopre che anche l'applicazione di youtube di android ha dei problemi ha dei bug e non è che si scopre che eh, tutte le applicazioni del gruppo google hanno dei bugs perché adesso invece di dire che loro cedevano a terze parti i, eh, i dati loro dicono che hanno dei bugs perché ditte terziarizzate eh, Ciao de Golden Yegen eh, e grazie per avermi dedicato un video. Come stai? Adesso loro hanno la scusa che in fondo loro non vendono dati, ma sono le ditte terziarizzate che abusano della loro fiducia. Allora, eh, io mi sono chiesto hanno iniziato con Google Plus. Perché voi sapete che Google ha iniziato in realtà con AdSense si sono appropriati di, di Google Platinum di no di Chrome Platinum o Platinum e qua lo posso cercare nel Google is now a Platinum member of the Linux Foundation. Perché c'è Google Platinum? Eh, vediamo Platinum solo. No, vabbè, c'è. Google Chrome è stato sviluppato è scritto in C, C++, JavaScript, Java e Python, basato sul motore di rendering Blink, a parte a partire dalla versione 28 precedentemente sfruttava WebKit. Basato sul browser Chromium esatto. Io eh, platinium no, non c'entra niente. Scusate l'errore, molti mi riprenderanno nel video anteriore, Chromium è un browser libero da cui deriva Google Chrome. Quindi i, i Brown Swear condividono la maggior parte dei cocchi e di funzionalità, anche se ci sono. Ecco, cercate in Wikipedia. Cercate in Wikipedia questo che loro, quelli di Google, hanno trasformato Chromium Chrome Chromium Chromium lo hanno trasformato in eh, Google Chrome. Ciao Samantha, parlaci dei tuoi anelli, lo farò in un altro video. Adesso voglio dire, visto che il gruppo eh, Google ha iniziato in realtà con AdSense, un'enorme banca dati, e tutti dicevano che Google non avrebbe decollato, ma poi hanno ricavato da Chromium eh, Google Chrome e quindi hanno iniziato. A vendere eh, con adsense il posizionamento degli annunci nel web e poi eh, te lo prometto samantha in un prossimo video parlerò eh, dei miei anelli e poi hanno aggiunto pezzo a pezzo eh, prima si sono comprati non so se nel 2006 youtube che funzionava in un altro modo era più social network e poi gli hanno aggiunto nel 2011 Google Plus, e poi hanno creato proprio un universo Google. E adesso iniziano a spegnere cose perché? Perché ci sarebbe stato un bug, un errore di programmazione in Google Plus, e per evitare lo scandalo, lo hanno taciuto. Ma adesso che lo scandalo è venuto alla luce, che si sa, qualcuno lo ha filtrato corrono ai ripari chiudendo direttamente google plus io che ci ho dedicato una vita come molte e molti di voi caricando foto che magari non recupererò più perché magari non avevano una importanza così trascendente come per scaricarle nel computer ma mi piaceva condividerle con tutte e tutti voi e adesso come molti che magari ci lavoravano io per esempio per reclamizzare i miei video di youtube ho aperto eh, 4 o 5 pagine di Google Plus e un gruppo e ho eh, partecipato. Partecipavo ogni giorno, caricavo video in Google Plus nelle mie pagine. Tutto quello andrà perso. E, e sono arrivato alla conclusione, visto che anche ho avuto dei problemi con il cellulare. E oggi non mi ha caricato l'anteprima se voi vedrete l'anteprima di questo video non sarà una delle mie solite facce ma sarà eh, la locandina del canale diciamo e vediamo un po sì eh, io che sto leggendo un libro che lo sto segnalando con un dito questo significa che magari a un bax anche non solo l'applicazione per android o iphone o windows di eh, youtube ma addirittura youtube come piattaforma chissà e poi un'altra cosa soprattutto come dice qua annuncio chiusura del social network google plus a quando toccherà ad android perché in molti stanno segnalando, soprattutto nelle ultime versioni io non ce l'ho, non vi dico qual è la mia versione perché altrimenti, magari mi, ha, mi fanno l'accheraggio del cellulare. Ma in molti hanno segnalato che ci sono dei bugs nell'ultimo Android che non so se Orion o Nugaton MN o deve uscire la P un momento Scusatemi e eh? scusatemi, scusatemi tanto, ma come si voleva dimostrare e eh? come si voleva dimostrare, era un mio amico, si, sì, ci sono. Scusate, è il bello della diretta, perché, se no, avrei tagliato questo, questa parte di video. Scusa, scusami samantha ma proprio un mio amico mi ha telefonato io avevo qua fuori dalla stanza appoggiato il, il telefono nella colonnina in una colonnina che c'è mi chiamava mi diceva che lui non riesce a riavviare il suo cellulare android che questa mattina gli funzionava allora eh, annuncio chiusura del social network google plus sarà un problema strutturale che i servers che le memorie non gli bastano e... ma a quando toccherà ad android io non voglio essere catastrofista per carità e so che molte e molti di voi che mi seguono soprattutto dall'italia lo fanno dal display del cellulare guardate come sono stato tecnico mamma mia che ho detto dal display del cellulare pensa un po come non dallo schermo bisogna dire display perché oggigiorno in italia di tre parole che si dicono eh, due sono straniere va bene che è giusto quando sono parole tecniche il cruscotto del, dal francese cruscotto l'embriasce il pignon eh, l'acceleratore no il pedale dell'acceleratore lo diciamo in italiano ma il tabloid, il ecco, il, eh, il display perché me lo stavo scordando eh, del cellulare, ecco, molti mi vedono dal cellulare e allora sembrerò eh, la Cassandra del Malaugurio. Che poi Cassandra mi sembra che era un uomo, eh, in greco si dice Cassandra, non lo so, è da molto che uno studio eh, l'Odizia Lilia nede ma non stiamo qua questa volta a parlare di libri. Perché stiamo qua a parlare di android allora quando sarà la volta che toccherà ad android quando sarà la volta che magari eh, andiamo a mm, io ho un cellulare il nokia asha 302 che ormai non riceve più supporto dalla nokia perché è, è un sistema operativo ls40 che è basato su javascript e ve l'ho fatto vedere tante volte adesso non ce l'ho con me non ce l'ho nel taschino perché l'ho lasciato insieme al maraschino <ride> come ho cantavo le rime che cantavo in un mio rap in un mio trap in un mio hip hop maraschino taschino vabbè ho voluto fare il cantante ma hanno seguito 80 persone allora eh, non vi farò vedere l'S40 per cioè il cellulare nokia asha 302 perché tanto troverete molti video non solo nei quali lo faccio vedere ma ci sono dei tutorial su quel cellulare quindi andateveli a guardare ma eh, quel cellulare improvvisamente che dicevano in internet eh, da grandi bugiardi no perché c'è stata una direttrice asiatica che per la finlandese non so di dove la, la nokia eh, diceva a ah, noi non toglieremo l'assistenza agli ascia anzi eh, porteremo il progetto degli ascia più avanti infatti nel 2013 erano usciti un mucchio di cellulari ascia eh, con il sistema s40 anabelle eccetera e invece dal 2015 già hanno iniziato a tagliare l'assistenza infatti il brown swear di Nokia non funziona più ho dovuto trovare dopo tanto tempo e laboriosità eh, opera mini ma naviga che è una schifezza allora io non vorrei che dall'oggi al domani eh, uno accende il cellulare eh, che ha comprato eh, android perché è flessibile e dinamico è resistente, si caricano un mucchio di applicazioni gratuitamente. Anche se ci mettono sempre più pubblicità eh, perché, eh, insomma, hai tantissime applicazioni e soprattutto puoi fare il live streaming come adesso. Si rinnova il sistema operativo pure nei penultimi cellulari nel mio. No, perché un cellulare che è uscito nel 2014. Io l'ho comprato, mia madre, me l'ha regalato. Il Natale 2015 e, e da mo che non lo rinnovo, però, non mi sembra giusto che ogni volta bisogni rinnovare il cellulare per avere l'ultimo sistema operativo perché, se no, magari le applicazioni non ti funzionano. Perché le stanno tutte attualizzando per Oreo e prima o poi non ci funzioneranno le applicazioni per il cellulare ma il mio dubbio viene proprio perché chiudendo una componente di google come google plus arriveranno anche magari a disattivare android fino adesso non ce l'hanno detto ma noi lo sapevamo perché siamo molto intelligenti e continuiamo lo stesso imperterritamente ad utilizzare android o perché siamo molto eh, sagaci o perché siamo molto fessi o perché è l'abitudine ci tengono per le palle, tanto non ho la monetizzazione. Poi palle sono le come quelle che si usano per giocare a calcio? No, a calcio si gioca con le palle e loro giocano con le nostre palle perché ci tengono per le palle perché se vogliamo avere un cellulare strafigo e che costi meno di un iPhone della Apple, dobbiamo avere un Android. Allora ce ne scegliamo uno di gamma alta che se non è la Samsung e il Motorola, come il mio. Moto ITS seconda generazione del 2014. Allora, eh, che succede? Che un giorno accenderemo il cellulare e eh, potremo soltanto fare dei video, potremmo eh, fare delle fotografie, lo useremo come dispositivo palmare, magari funzionerà, funzionerà per fare delle chiamate ma eh, quando accederemo alla alla store di android per delle applicazioni o quando vorremmo utilizzare le applicazioni tanto native di android come youtube come già non sarà il caso di google plus che chiudono non potremmo perché eh, non funzionerà android allora mi dico arriverà il momento anche le palle da biliardo giusto samantha arriverà il momento che chiuderanno anche eh, android avrà dei bugs si arriverà a android z oppure da tempo che avranno chiuso anche android che faremo nel caso che chiudono android e niente ci attacchiamo e ci attacchiamo a, a sta steca visto che Samantha cita eh, le palle del biliardo. Eh, no A noi eh, ci infilano fior di steca se chiudono Android. Che ci facciamo col cellulare? Chiamate telefoniche, foto, video e null'altro. Magari lo utilizzeremo come posa carte come io devo fare con questo cellulare che soltanto perché gli si è rotto il bottone dal 2016 credo eh, non lo posso più utilizzare ma poi un'altra cosa che visto che ha il ginger ad android 2.3.6 la volta che per un po funziona che si riaccende tutto e eh. Poi, siccome il cane mi ha morso il caricabatteria lo devo via USB caricare. Però, oh, stiamo scherzando. Si riaccende e a volte funziona decine di minuti. Potrei pure mettendogli la targhetta fare dei video soltanto che di bassa risoluzione, questo Samsung Galaxy Yung 53 60, come dice qua. Din, din, din, din, din. Ecco, ma che è successo con questo sistema android 2.3.6 che in pratica la maggior parte delle applicazioni non funziona per questo cellulare Vediamo diamo guardate che lo schermino questo è un cellulare uscito nel 2011 che mia madre mi compra per il compleanno del 26 gennaio 2013 hai visto ah, ah, ah, ah però non mi funziona il play store poi dice che non ho solo chiamate di emergenza perché non ha la micro sim o la, la micro sim in questo cellulare e niente già l'applicazione vediamo un po configurazione eh... ecco qua come vedete zombie art è proprio l'immagine che salta facendo clic molte volte su eh, android 2.3.6 che molti dicevano è un messaggio culto subliminale diventerai come uno zombie perché eh, c'è gingerbread che è un biscottino di ginger qua che accompagna android il robottino verde in un mondo di zombie in un mondo di zombie quindi dicevano eh, i complottisti i, i complottari i complot mitomani che tu saresti diventato non come android o come gingerbread al limite che è un po mostruoso ma saresti diventato uno zombie seguendo Android, che è guidato nel mondo degli zombie eh, da Gingerbread, che si vede come un mostro. Quindi eh, chi li segue diventa zombie. Chi segue Android, questo naturalmente non ha nulla eh, nulla di razionale perché tutti sappiamo invece che questo, eh, se tu fai clic sull'immagine appare la scritta. Zombie, zombie art by jack larson jack larson ha fatto questa zombie art vedete non c'entra niente con con i complotti che diventerai uno zombie jack larson ha fatto questa allora ti dicevo se io voglio un Atualizzare il sistema non lo posso fare, addirittura non mi prende il wifi, perché vabbè che ho cambiato router perché era troppo vecchio, ma non mi prende il wifi, non mi prende nulla. E adesso anche se eh, ecco non mi funziona il bottone per resettarlo, vi volevo fare vedere che, eh, che quando funziona a volte miracolosamente eh, il, il, il Play Store di, eh, di Google non funziona, non carica più. Oppure dice che eh, se funziona le, le applicazioni non sono compatibili col sistema operativo. Poi, eh, se inizia a scaricare oppure dopo un po che funziona o che sta spento perché io ho trovato un'applicazione per spegnere lo schermo che vi raccomando a tutte e tutti voi per riaccendere basta mettere lo per fortuna c'è il tasto home per fortuna la cipa ah, ecco. eh, io vi consiglio di utilizzare questa applicazione per non schiacciare molto il bottone del cellulare spegnimento per screen off cercate nel play store screen off perché in questo modo non state schiacciando troppe volte sul basta che schiacciate qua screen off io l'ho montato anche nel mio motorola moto in seconda generazione perché altrimenti si rompe il bottone a forza di schiacciare molte volte allora eh, alessandro arcangeli ciao metto like live interessante sulla storia passata grazie grazie ma caro alessandro arcangeli tu che ne pensi sta a rischio android di chiusura oppure no perché come si vede nel video, che vi invito a tutte e tutti di guardare, se iniziate a guardare adesso la live, eh, come si vede nel video, c'è eh, eh, già un precedente cioè nel video che ho fatto ieri quando sono uscito di casa la mattina presto ho detto che orkut è, è stato creato da sviluppatori terzi e poi è stato comprato da google non ha funzionato bene si è fermato a 87 milioni 90 milioni di usuari e l'hanno chiuso chromium è stato modificato da google nella versione eh, google chrome e poi hanno creato google plus chissà che anche google chrome non abbia dei difetti che oltre google plus e quindi eh, facciamo un po di storia Orcut Orcut Vediamo un po' Perché ecco eh, qua c'è una pagina in inglese Ah io sono Orcut E eh, no noi non ci conosciamo ma io sono nato 13 anni fa come un social network eh, nel 14 eh, google annuncia che orkut sarebbe stato chiuso e fu un momento molto triste per tutti noi ma eh, Or orkut eh, è diventata una comunità di 300 milioni di persone e fu così un'avventura così bella per tutti noi. Nessuno voleva perdere, eh, quindi eh, abbiamo lottato insieme, eccetera. E, e, e quindi si sono si sono rifondati come Hello. Quindi tu puoi ritrovare Orcut come applicazione per cellulare in hello, vediamo un po non so se sta perché orcut era è stato chiuso nel 30 settembre 14 infatti mi ricordo l'ho avuto per poco tempo poi non avevo adesso c'è eto lascio qua e quindi orkut è stato comprato da, da google e chiuso da google capito perché non, non aveva eh, interessi a portarlo avanti dato c'è che ci aveva eh, google plus non so non so se l'hanno comprato a orkut eh, più che altro perché. Eh, perché volevano guadagnare dei soldi, eh, oppure perché eh, gli faceva concorrenza Google Plus. Eh, dice che Ecco qua. Vabbè, non, non vi sto a scrivere il testo perché comunque qua ci avete la pagina di Hello. Sì, e molti dicevano al complotto, alle cose strane. E qua vi ho fatto vedere, appunto, Gingerbread. No, la raffigurazione una cosa strana, però non credo che sia stata l'intenzione di, di spaventare la gente. No? E. E quindi abbiamo che qua potete cercare tutto quello orchut che è stato chiuso eh, da Google Plus. Quindi no, non è la prima volta che google, eh, cioè è stato chiuso da Google orchut. Non è la prima volta che google chiude una, eh, un social network perché ha rinunciato al eh, perché in un dinunciaccio perché ha rinunciato al social network notizia non gugnuna un po' di domande che no dal 2014 magari non ve siete fatte venire scritto e ne spiego ma che cavolo eh, eh, sì. perché ne ho l'opportunità perché fa parte del gruppo allora qua troviamo come direbbe Giorgio brancardi lo vuoi sapere perché orco t'ha chiuso? lo vuoi sapere perché orco t'ha chiuso? lo vuoi sapere perché orco t'ha chiuso? Che te frega? Eh, che te frega? Che te frega? Wikipedia completa una lista di circa 200 social network spariti nel mondo, nati fra la fine degli anni 90 e il 2012 circa. Alcuni di questi sono cresciuti nell'anonimato come kiwi bots eons o listografi. Alcuni si sono sviluppati, vabbè, vogliamo google ci ha provato più di una volta a conquistarsi a conquistare spazio in questo mercato ormai saturo e nello stesso anno 2004 anno in cui zuckerberg ha reso pubblica la sua innovazione ha lanciato orkut Ah, era proprio di, di google orkut com ecco qua vedo il link di orkut tanto non c'è più adesso è rimasto hello. Infatti come vedrete il link non porta a nessuna parte. Una piattaforma di condivisione che permette di ristabilire il contatto con vecchi amici e mantenere buone relazioni con quelli nuovi. A volte non è così perché eh, in Facebook eh, le relazioni a volte non sono mai buone. Quindi Orkut ci racconta Vincenzo Cosenza, social media strategist presso Bloom meter e autor, autore della mappa mondiale dei social network. Vincos IT, sin dalla sua nascita ha dovuto subito affrontare la competizione di Facebook che in poco tempo ha conquistato il territorio americano lasciando il progetto di Google dietro le quinte. Se nel tempo ha incontrato molti ostacoli nel diffondersi negli Stati Uniti ha trovato un mercato fertile in Brasile dove è cresciuto in maniera esponenziale e in India il 50,6% degli utenti Infatti, è in Brasile il 20,44% in India e negli Stati Uniti circa il 17,78%. Nonostante questi tentativi di decollo intenzionale inter internazionale, però, Google ha annunciato che il 30 settembre Orkut lascerà il mondo del 2014 del web e verrà chiuso. Il social network è nato dalla mente di Orkut Buju-Cocten ingegnere di software che ha creato il progetto in quel 20% di tempo libero che Google offre ai vari impiegati per costruire idee staccate dalle responsabilità lavorative negli ultimi dieci anni youtube blogger chissà quando chiuderanno blogger allora perché anche blogger può avere dei dei dei dei dei, dei blog stavo per dire delle delle deficienze di programmazione chissà però eh, sono decollati google plus sono decollati creando una comunità da ogni parte del mondo dato che la crescita di queste comunità ha superato quello di orkut abbiamo deciso di chiuderlo già ma adesso per eh, per un bug interno per un bug interno chiuderanno orcut magari orcut funzionava meglio da lunedì l'applicazione verrà rimossa dall'app store e da google play che hanno già scaricato l'app saranno in grado di continuare ad usarlo per ancora tre mesi, come è successo con Vine o Vine, da settembre. Infatti, non sarà più possibile fare il log sul social network ed esportare le proprie foto su Google Plus. Il consiglio degli esperti quindi è da, è da oggi cominciare ad archiviare i propri dati personali sulla piattaforma. Con il più in questa battaglia fra i titani. Mappa mondiale dei social network costruita da Cosenza sottolinea come il vero competitore di Facebook, presente in 120 paesi su 137 analizzati, sia Cruzzone, nato in Cina. Cuzzone, hai capito? C'è stato qualcuno che mi ha chiesto Alessandro Arcangeli. Alessandro Arcangeli, ecco come alternativa. Google Plus devi cercare Cuzone che è fatto in Cina. Cuzone eh, soltanto che è in cinese, è tutto in cinese. E io anche volevo accedere a un'altra piattaforma che ho qua c'è il sito in cinese, è tutto in cinese e non è in inglese. E io avevo una specie di facebook in cinese non so come si chiama perché eh, ce l'ho nel cellulare ma non mi sono iscritto perché eh, perché semplicemente eh, non sai cioè innanzitutto dicono che ci sia molta censura in cina e molto molto controllo governamentale non sai se i dati li puoi cancellare o magari in che database rimangono. E poi, soprattutto, è tutto scritto in cinese. E io che scrivo in italiano, a tradurre in cinese eh, online, non sai se si traduce bene o male. E quindi è un problema. Eh, qua ci sono una, due, c'è cioè, eh, per iPhone, iPad, Android, Windows Phone. E poi un cellulare con scritta in cinese che sarà un sistema operativo cinese. Magari si sono clonati un sistema operativo eh, corrente. Ah, ancora non si è rinizi, riniz, rinizializzato il mio vecchio cellulare, ancora regge. Forse lo potrò riutilizzare per farmi dei video. Ma filma meglio il nocchi ascia 302 con 3,2 megapixel. Questo ne ha. 2 di megapixel questa cameretta però filma 320x240 e non eh, 640x480 come il Nokia ascia 320 320 no 302 Nokia ascia 302 scusate se prima ho detto 320 302 però non ci deviamo i social network cinesi hanno più iscritti logicamente perché in cina sono miliardi di persone sono un miliardo e mezzo due, però sono scritti in cinese. Qua non c'è una versione per, c'è guida: compliare, ma non c'è idioma. Cioè, se io trovassi la maniera di tradurre la pagina che è sempre. Google Chrome ti dice vuoi tradurre la pagina? Vuoi tradurre la pagina? E tu gli dici no. E, e poi la volta che vuoi tradurre la pagina non ti offre nulla perché qua vorrei sapere se si può e uno si registra no, ma io voglio leggere in italiano o in inglese almeno e invece zone cucune cuzone e in cinese e poi c'è anche sina weibo che è molto seguito sono tutti ci sono dieci siti net insta pepper veramente oh. net -log. chiamato oh, precedentemente era facebots e bing bots è stato è stato un sito belga sono tutti chiusi e quindi non vi metto il link Netlog, nessuna informazione disponibile per questa pagina. È stato, netlog, è stato, quindi netlog basta. E... Purkl sembra che è attivo. È un servizio gratuito di micro-blogging che permette agli utenti di inviare piccoli post chiamati plurk della lunghezza massima di 140 caratteri. Quindi se volete plurcarvi non è che diventate plutocrati eh, capito qua c'è questo link plurk andate a vedere comunque basta mettere ecco sinavo Weibo. è un sito di micro in cinese e un ibrido fra twitter e facebook sina ebo ecco io non mi sono iscritto a sinavo ebo perché non non c'è neanche lui come molti siti cinesi la ehm... ah, qua c'è c'è non c'è la, la versione eh, in italiano in inglese che ne so in spagnolo poi plurk è un servizio gratuito che permette ecco l'ho detto e poi che altro c'è insta eh, Insta instapaper, instapaper c'è che puoi mettere leggo dopo insta instapaper e poi qua nella pagina di eh, We, weibo e eh, non c'è l'idioma io cerco a ah, poi un'altra cosa che ti devi scrivere con il cellulare puoi scegliere il paese mettendo la caratteristica però non so se c'è italia c'è giappone o qualche cosa del genere c'è Giappone, eh, però sono tutti paesi scritti in cinese, quindi è per i cinesi all'estero. Ma ci devi mettere il numero del cellulare e allora non funziona perché io il mio cellulare lo utilizzo come, come tablet. Eh, non lo posso sostituire a Google Plus. E poi che altro dire? Eh, vabbè poi c'è via via deo è una rete sociale orientata al business proprietà orientata al business quindi non c'è quest'altro o caparu o no è un servizio di rete sociale russo E quindi ho no Classini che divido il link, adesso vi do il, il link, però eh, è in russo quindi voglio dire. vedo che tutti scrivono in russo poi qualcuno in italiano ma è come v -Contact. io mi sono iscritto a contate mi sono iscritto a v e che vogliamo fare tumblr mi sono iscritto a Tumblr. Eh, però non, eh, non mi si fila nessuno eh, c'è baidu tieba printest però non sono tutti come google plus e, tumblr credo che voi lo conosciate ah, io ho pubblicato un mucchio in tubler tumblr doban doban è in, in cinese e, chi chi lo capisce mi fa non sono un robot perché ho fatto troppe ricerche v Contact È la maggiore rete sociale in russia e in tutta la confederazione di stati indipendenti vabbè eh, 200 milioni 210 milioni di iscritti ecco un'alternativa a, a google plus può essere questa c'è appena 200 milioni di iscritti che è v -contact. e voi penso lo sappiate che cos'è v -contact. è un po come la rete di prima o OK. k però 200 milioni di iscritti o 210 non è lo stesso che eh... poi tumbler lo, lo conoscete ma ve lo metto lo stesso che alternative ci abbiamo a ah. doban doban è un, è un sito cinese non so se già ve l'ho messo sto facendo casini eh, doban Ecco qua, però, come sempre, eh, come sempre, Baida Teiba è un sito cinese. E quindi io testerò per voi adesso dal vivo. E poi vabbè, ce ne sono tanti. Basta che cercate Tumblr, eh, ricerche correlate, cuzone Tumblr, ecco, doban doban eh, come si presenta, si presenta, non ve lo posso fare vedere nello schermo. Sto in live, non so come si fa ma è tutto in cinese libri in cinese eh, film in cinese E c'è l'opzione nero a meno che uno non sappia parlare scrivere in cinese leggere in cinese parlare in cinese e vedere eh, quello che offre perché veramente adesso chiudo tutto mi sono stancato di fare eh, sto live Allora, eh, Google ha ufficialmente chiuso Google Plus. L'annunciata chiusura è motivata principalmente da una falla nella sicurezza che, per oltre tre anni, avrebbe esposto migliaia di utenti a potenziali attacchi e, e furti di dati. La sensazione generale è che, però, qualcosa sia andato storto da tempo con Google Plus. Ma, che cosa? Breve storia di Google Plus è nato nel 2011 all'epoca c'erano già stati diversi esperimenti uno fra tutti Google blue Boots che ricordava parecchio Twitter ma che fu poi chiuso poi hanno chiuso orkut e, e Twitter erano ormai praticamente maturi ma spice era un quasi lontano ricordo e YouTube su tutto ciò che riguardava i video era padrone assoluto in questo contesto google plus era il tentativo di mettere insieme le migliori caratteristiche dei diversi social raggiungendo immediatamente un bacino di milioni di potenziali utenti eh, grazie all'esposizione data da google stesso una partita apparentemente facile che in termini di crescita degli utenti sembrava tutta in discesa, tutta in discesa soprattutto per precise scelte di prodotto che ad esempio convenivano automaticamente qualunque utente di un prodotto Google, Gmail in primis, un utente Google Plus o okay, che vincolavano la creazione di canali YouTube, convertivano automaticamente qualunque utente di un prodotto Google, Gmail in primis, che okay, vincolavano la creazione di canali ed uso di un contesto pro... connesso al profilo Google Plus. mio cellulare nokia asha che è rimasto senza il supporto della nocia eh, nocia nokia eh, nokia asha 302 da un momento un altro nokia non lo ha più supportato e non so, è uscita l'attualizzazione del sistema operativo ma io no, non voglio caricarla non voglio che non sia buono per la regione perché c'è il 15.9 uscito il 15.15 .15, il sistema operativo ma allora loro si immaginavano che automaticamente tanta automazione poca spontaneità con il risultato di ritrovarsi ad avere numeri di crescita straordinari utenti attivi alle stelle bastava accedere ad esempio alle mail per accedere automaticamente google plus ma in realtà un tasso di engagement bassissimo giusto per capirci parliamo di 25 milioni di nuovi utenti solo nel primo mese ma un social network con scarso engagement e solo un contenitore vuoto quindi tutti si iscrivevano a gmail e avevano automaticamente un account youtube e un account google plus arrivo così dunque arrivo dunque così il primo eh, Pivoting di prodotto focalizzarsi sul concetto di condivisione di interessi, porti anche del fatto che le funzioni. Questo è un articolo molto interessante. Non so se ve lo potrò leggere tutto quindi vi lascio qua il link perché mi si sta surriscaldando il cellulare Android. E quindi si decise di, di attivare le collection, ossia delle sorte di playlist di contenuti. Curati da utenti, di dare maggiore forza alle communities. Poi più nulla, fino all'ultimo grande cambiamento, l'annuncio di interruzione del servizio degli utenti, rimarranno attivi solo alcuni servizi business e profili brand. Eh, il, il tutto offrendo un generale design e un migliore esperienza utente resta anche dal fatto che veniva eliminata l'idea di Google Plus come social layer secondo la stessa definizione data da google a cui bisogna alloggiarsi necessariamente cosa non ha funzionato nella nota relativa alla chiusura google eh, che attualmente registra tassi di uso ed engagement piuttosto bassi e che il 90 delle sessioni dei suoi utenti durano meno di 5 secondi dal punto di vista delle metriche di prodotto questa è l'emissione di un disastro la missione però. Intendiamoci, fa parte dello sviluppo prodotto di un'azienda queste dimensioni eh, procedere per tentativi di queste dimensioni procedere per tentativi ed eventualmente fallimenti, ma il lungo penale di Google Proustro in questi numeri, la sintesi perfetta delle ragioni della sua morte, in cosa hanno sbagliato? Dunque, ci sono tre aspetti rilevanti che hanno determinato questo esito. Non basta mettere insieme caratteristiche vincenti per fare un prodotto vincente. Non puoi imporre agli utenti un cambio radicale delle loro abitudini. Eh, il graal dell'esperienza unica su unica piattaforma che ha cominciato a cedere da tempo lo sa anche Facebook. È chiaro soprattutto, dato che parliamo di aziende che basano il loro business sulla raccolta dati... De... De... De... De... Google Plus ha preso il meglio delle caratteristiche di Facebook e Twitter e le ha riunite in un solo prodotto. Dal punto di vista di un utente questo non significa necessariamente soddisfare tutte le esigenze possibili, per almeno due ragioni. A, se scelgo social diversi è perché voglio esperienze diverse e B, troppe caratteristiche confondono soprattutto gli utenti alle prime armi. 3, serve la capacità di attrarre clienti business. Purtroppo parliamo di un serpente che si morte la coda ci sono stati casi straordinari di successo nelle collaborazioni con i brand ma per quanto il valore di google plus eh, per le aziende sia anche nell'esposizione generale che possono ricavare sul motore di ricerca di google la varietà è che la verità è che il cuore di un'esperienza sociale aziendale cioè l'intenzione utenti brand non può trovare spazio dove non c'è eh, engagement da parte degli utenti allora perché google ha spesso tempo su google plus perché google e questa è da sempre la loro strategia di prodotto hanno un approccio di startup con cicli di prodotti a rilasci frequenti eventuali cambiamenti di rotta fallimenti e gli del ciclo di prodotto stesso detto un soldoni se è vero che chi trova se è vero che chi non fa non sbaglia google ha fatto dello sbaglio delle lezioni imparate la sua cifra di sviluppo prodotto. Ogni servizio dismesso è in realtà un prezioso insieme di informazioni acquisite e imparate. Addio, arrivederci. La chiusura di Google Plus segna dunque l'addio definitivo di Google ai suoi soci media. Non è detto, sul piano ci sono ancora moltissimi temi in cui Google potrebbe fare la differenza o quantomeno giocarsela, dalla realtà virtuale alla community legata ai gamer spazio di manovra c'è tempo per sbagliare e ripartire bene va bene allora vi ho letto a sommi linee un mucchio di vi dico che eh, orkut sta su e lo e lo è diventato un'applicazione per cellulare come anche lo è diventata eh, fotoblog eh, che molti utenti si lamentano di non poter rientrare nel vecchio conto fotolog perché attraverso il cellulare possono aprire un nuovo conto ma non accedere al vecchio conto. Io ho parlato delle reti sociali cinesi e di come sia difficile iscriversi se non si sa il cinese e non si mette il numero del cellulare. Io ho parlato delle reti sociali russe. Io sono iscritto a VKontakte, VK e c'è anche Ru. Però non mi si fila a nessuno perché la maggior parte parlano in russo o in ucranio o in idiomi slavi della eh, ex unione sovietica sovietica la confederazione di stati russi grazie di avermi seguito sin qui eh, ormai mi sto confondendo perché sto facendo ormai eh, 64 minuti di streaming ma rimane il mio dubbio allora così come ieri vi ho chiesto nel video che ho registrato la mattina Cosa ne pensavate di farlo e di condividerlo affinché altre persone possano commentarlo? In questo video, concludendo questo video, vi ripeto eh, la stessa petizione. Cosa ne pensate eh, adesso che chiudono Google Plus? A quando toccherà ad Android? Secondo voi eh, smetterà di funzionare Android perché il sistema operativo Nokia Ascia 302? L'S40 non ha più il supporto della Nokia, eppure nel 2013, fine 2013, inizio 2014, 2015 anche promettevano che non abbandonavano i Nokia E Io per questo ho comprato il Nokia ascia mia madre, che poi me l'ha dato a me. E lei si è comprato un eh, Genius Torch, ah, la corrente d'aria. Lei si è comprato un Genius Torch. Nossa, del quale ho fatto almeno un tutorial andatevelo a vedere eh, quindi è rimasto senza supporto il nokia asha 302 può rimanere senza supporto secondo voi un cellulare android speriamo di no speriamo vivamente di no però aspetto i vostri commenti, commentate soprattutto condividete i video eh, per raccogliere opinioni eh, e poi magari fa facciamo un hashtag No alla chiusura di Google Plus o qualcosa del genere, eppure un hashtag no alla chiusura di Android. Però mi raccomando, voglio sapere la vostra opinione su questo video e condividete questo video. Io intanto lo salverò nei miei video messaggi preferiti. Ecco qua adesso. Dopo, quando potrò, metterò l'anteprima qua i video consigliati e poi anche nei riquadri: le anteprime dei miei video più visti. E mi raccomando, sono disoccupato prima o poi mi abbandonerà, spero più tardi possibile. Questo computer da scrittorio del 2010. Mi raccomando, guardate tutti i miei video! Fatemi aumentare le ore di visualizzazione fatemi raggiungere le 4000 ore in modo che io possa con tutte e tutti voi continuare a fare video con un nuovo pc non il pc di enrico berlinguer e soprattutto mi raccomando non lasciate di seguirmi in instagram io qua vi ho dato della descrizione del video e se voi cercate c'è eh, instagram ci sono i miei link eh, di instagram eh, come potete vedere per esempio guardate ve lo scrivo di nuovo eh, ecco qua l'ho scritto nel chat e poi mi raccomando che i miei video sono tutti potete utilizzare interamente o parzialmente uno o più dei miei video perché come dico nel chat sono tutti in licenza attribuzione di creative common riutilizzo consentito se volete fare delle parodie con dei miei video o utilizzare eh, par, brani dei miei video per parlare di certi argomenti cercate nel mio canale per tematiche cercate nel mio canale nelle cartelle di riproduzione cercate spesa cellulari nel mio canale scegliete il video scaricatelo e con l'editore di video perché adesso youtube è da molto che ha dismesso di avere l'editore online potete riutilizzare i miei video perché sono tutti in licenza attribuzione di creative common riutilizzo consentito ci sono dei miei tutorial sui cellulari che vi interessano o sull'elettronica che parlo di politica o di qualsiasi cosa allora riutilizzate i miei video che compartiremo magari le entrate e, e mi raccomando soltanto questo in descrizione dovete mettere il nome del canale del mio canale sant'enchan con il link e il titolo del video o dei video che utilizzerete con i relativi link e poi i miei video sono in common creative attribution quindi in licenza attribuzione di creative commons utilizzo riutilizzo consentito li potrete riutilizzare adesso eh, vi lascio grazie di avermi seguito alla prossima perché veramente adesso siete in due spettatori mi, mi, mi dispiace lasciarvi ma sono già un'ora e dieci minuti sono stanco, già faccio delle papere quindi, eh, poi il mio cellulare già si sarà surriscaldato come un tegame per friggere uova, una pentola per bollire la pasta. E mi raccomando, grazie di, di cuore di, di avermi seguito in questa avventura. guardate anche il mio video su bomba gira che è un video satirico spero che vi piacciano i video satirici chiaramente ecco qua adesso ho sistemato mi raccomando ditemi cosa ne pensate chiuderà anche android lasciate il vostro commentario e condividete il video affinché anche altri possano eh, condividerlo ecco qua il mio ultimo video che ho parlato di google plus e quello di bomba gira che vi lascio nei eh, chat vi lascio il link allora vi ringrazio di avermi seguito fin qui adesso sono già 72 minuti arrivederci se no non la finisco più vi consiglierò i video guardateli nei riquadri ciao ciao a tutti quelli che hanno partecipato nel chat Ciao a De Golden Gigan, ciao a Samantha, ciao a Alessandro Arcangeli, ciao a Claudio Wolf, ciao a Amletta Le... Blom che vedrai questo video, ciao a tutti quanti voi, ciao ciao e in un altro video come mi ha chiesto Samantha vi parlerò dei miei anelli poi non so se ce n'è no qualcun altro da farvi vedere ma in un altro video farò un video apposta per i miei anelli soltanto se eh, lascerete eh, sufficienti commentari a questo video e ai miei video anteriori condividendo i video perché anche altri possano commentarli perché altrimenti eh, tratterò di un altro tema se voi volete che io parli dei miei anelli invece che di un altro tema allora condividete questo ai miei ultimi video commentandoli e dite le persone molte con, con i quali e con le quali condividerete i miei video di commentarli e di condividerli a molte più persone perché li possano commentare. Aiutatemi a raggiungere le 4000 ore di visuals perché sono disoccupato e voglio che YouTube mi paghi. Vi ringrazio a tutte e tutti voi, così cambio il computer, il cellulare, tutto, magari cambio anche affitto mi compro una macchina elettrica e vado in giro filmando perché questa mi funziona solo se la collego a un eh, eh, qua c'è una un porto d'entrata che sembra per la cuffia per sembra a ah, non dice av sembra per eh, dell'auricolare eh, sembra questo ma, ma non è della cuffia, è per l'uscita di video. E quello che succede è che lo schermo non funziona più, come vedete. Allora, da un televisore analogico che già riesco a vedere e a filmare col comando, ma non funzionando più lo schermo, non funzionano più i controlli digitali e quindi no, non posso accedere direttamente a. Devo fare la filmazione con il comando e poi cancellare gli archivi e quindi è difficile non posso uscire in strada con questo molti mi hanno chiesto di filmarmi in un esterno di cambiare location e di cambiare formato ebbene eh, io parlerò dei miei anelli se eh, commenterete in, in quanti più possibile i miei ultimi video e li condividirete affinché altri li commentino e direte alle persone con le quali condividete il video di condividerli a loro volta perché altri possano commentarli più commentari ci saranno ai miei ultimi video ma anche a qualsiasi mio video e più sarà condiviso e più probabilità ci sono cara samantha che io parli dei miei anelli e di qualsiasi altra cosa poi chiedetemi i temi dei quali vi piacerebbe che io vi parli come ha fatto samantha che vuole eh, che io parli dei miei anelli qua dice Samantha ciao parlaci dei tuoi anelli ciao Samantha adesso vi lascio lascio a tutte e tutti voi sto già impaperandomi casinandomi un sacco poi vi parlerò anche di questo che cos'è ciao vedete ciao se no non la faccio più finita